Ma nello showreel bisogna mettere la musica Ciao da 50% Actor, cioè Lorenzo Trombini Sono qui per aiutarti con il tuo showreel I pareri sulla musica infatti sono molto contrastanti ma da oggi avrai tutti gli strumenti per decidere tu Se hai visto i miei reel avrai notato che non c'è musica che non sia quella del prodotto originale Su questo argomento infatti sarei molto rigido e direi niente musica ma provo ad essere un po' più aperto di mente e a fare una distinzione. Se usi scene prese da film, cortometraggi o spot pubblicitari, generalmente hanno già la loro musica. In questo caso ti direi non inserire nulla. Inserire un'altra musica significherebbe mescolarla con quella che già c'è facendo una specie di minestrone musicale non gradevole all'orecchio, oppure significherebbe alzarla oltremodo e andrebbe a coprire tutto compresa la tua voce recitata. Ma può esserci anche la possibilità che tu non abbia alcuna scena professionale da inserire nel reel perché per esempio negli ultimi due anni non hai recitato nulla per la macchina da presa quindi ti sei girata o girato da solo o da sola le scene da mettere nel reel evitando come la peste gli errori che ti ho descritto qui. Ecco in questo caso il tuo audio non sarà perfetto ci saranno i rumori dell'ambiente che ti circonda e a meno che tu non abbia raccolto l'audio con molta cura e soprattutto con un microfono vicinissimo al volto ci sarà un po di rimbombo Provo a farti sentire la differenza. Qui sto raccogliendo l'audio con un dispositivo apposito come faccio in tutti i miei video. Senti come esce la voce? Pulita, chiara, vicina. Qui invece sto raccogliendo l'audio con la fotocamera. Senti come il suono è meno pulito, la voce è più secca e ci sono un po' di rumori di sottofondo. Sentito? Nel secondo caso un sottofondo musicale potrebbe aiutare a sviare l'attenzione dalle imperfezioni Ma quale sottofondo? Per un breve periodo della mia vita quando ero giovane e pazzerello, veramente quando ero giovane e pazzerello pensavo di scappare di casa e imparare a preparare il tofu Ho lavorato in radio, facevo il regista quello che non parla, quello che sta al di là del vetro per intenderci Ti spiego questa cosa tecnica Quasi tutti i brani hanno un intro in cui la musica è solo strumentale prima del cantato in radio si diceva allo speaker, hai 10 secondi di intro sull'ultimo bacio, in questo modo lo speaker sa che può parlare per 10 secondi indisturbato prima che Carmen Consoli inizi a cantare. Ti faccio sentire un esempio. Questo video è supportato da Artisti7607, il collettivo che prova ogni giorno a battersi per i diritti degli artisti. Lascio il link in descrizione lei inizia a cantare dopo che io ho finito di parlare questo serve a non sovrapporre le voci che è una cosa molto sgradevole all'orecchio umano questo video è supportato da artisti 7607 romano. il collettivo che... però si dice orecchio quindi se decidi di mettere una musica nel tuo showreel occhio non dovrai mai avere la sovrapposizione della tua voce che recita con la voce del cantante oppure propenderei per l'ipotesi di scegliere un brano non cantato Molto meglio. Sarebbe anche meglio non scegliere un brano troppo conosciuto, come il gladiatore, per esempio, e fai sempre attenzione ai diritti d'autore. La musica è un sottofondo? Si tratta di uno show reel, non di un video musicale. Serve solo la musica per coprire alcune imperfezioni che potrebbero distrarre lo spettatore. Cerca di fare in modo che non sia la musica che distrae dalla tua interpretazione. Il mio show showreel è pronto. Che me ne faccio ora? Che te ne fai? ti suggerirei di caricarlo su YouTube. Se non vuoi che sia visto da tutti, imposta la privacy in modo che soltanto chi ha il link possa vedere il video. Per la privacy vatti a vedere il video di Sara che spiega queste cose molto meglio di me. Essere, non essere, è il problema. Come recitare le scene quando giri da solo il tuo reel? Lo vedremo presto. Nel frattempo vatti a vedere gli altri video sui reel e sui self tape. Ciao!